Buonasera a tutti e benvenuti a mupin talk io sono andrea poltronieri e stasera vi parlerò assieme ai nostri ospiti di un argomento molto particolare il retro coding i nostri ospiti stasera sono francesco sblendorio eh, programmatore java e appassionato di informatica d'epoca ciao francesco ciao buonasera a tutti e fabrizio caruso anche lui programmatore c c++ e anche lui appassionato di informatica storica Ciao a tutti! Uh, innanzitutto uh, ragazzi presentatevi, dite un po' al nostro pubblico chi siete e come vi è nata la passione per la retroinformatica Francesco? Sì, allora io come, ha, come hai detto tu poc'anzi oggi faccio il programmatore Java ma diciamo il mio mestiere nasce da tanti anni fa quando ero ragazzino. E come, come una storia comune a molti di noi, cioè da ragazzino mio papà mi ha regalato un Commodore 16, per altri è stato uno Spectrum o un, o un MSX, e niente, di lì è nata la passione. Non, non sapevo cosa fosse, ho scoperto che, che cosa interessante potesse essere un computer, e di lì, insomma, quindi la, il mio essere appassionato di informatica d'epoca ha radici, diciamo, nella mia storia. E tu invece Fabrizio, cosa ci dici? Beh, io ho un percorso simile, eh, quindi da ragazzino, da bambino programmavo su un Commodore 64, eh, fu amore a prima vista, poi nella vita eh, ho fatto e sono l'informatico di mestiere, eh, ma adesso negli ultimi anni mi sono, mi sono rimesso a, a scrivere codice per queste macchine. Codice per queste macchine, cioè a fare retroprogrammazione, programmare per macchine antiche o comunque superate. Esattamente però questa definizione è un po' vaga. Voi dal vostro punto di vista come, cosa definireste la retroprogrammazione? Ognuno per come la vede. Innanzitutto Francesco, cos'è il retrocoding, la retroprogrammazione? Allora, per me, eh, io la definirei una, una ricerca filologica. Cioè, è come, è come quando a scuola, a, si, io ho fatto il liceo scientifico, è come quando studi latino, cioè tu studi una lingua che non c'è più, eh, per capire come si, arrivato, eh, come si è arrivati oggi. E scoprire, eh, scop cioè vabbè, scoprire, far scoprire se fai un po' di divulgazione, perché se ci sei cresciuto lo sai, che una macchina che ha 30 anni fa esattamente le stesse cose che fa una macchina oggi, cioè fare calcoli. Quindi è una, un, un viaggio nel passato per scoprire l'origine di, di quello che facciamo oggi. A me piace questo, questo aspetto. Conoscere il passato per comprendere il presente. Esatto, ma a, a volte diventa anche una sfida, diventa anche una specie di gioco in incastri, perché cioè, le risorse che hai oggi ovviamente sono milioni di volte quelle che avevi in passato, anche se quello che fai alla fine è lo stesso, ed è anche una sfida intellettuale. E invece Fabrizio, tu sei d'accordo con questa definizione, questa visione della programmazione su macchine storiche? o Hai qualcosa da aggiungere? sono perfettamente d'accordo perché sicuramente c'è un intento storico o archeologico se vogliamo, cioè quello di, di scoprire il passato di capire anche quello che siamo oggi quindi sicuramente questa la definizione di Francesco è corretta volevo fare però un distinguo eh, non rispetto a quello che ha detto Francesco ma sulla definizione di retrocoding per capirci per me uh, retrocoding significa scrivere codice per queste macchine, per le macchine vintage, e non necessariamente scrivere codice su macchine vintage. Ovviamente si può scrivere codice uh, su macchine vintage, per fare codice per le macchine vintage, ma si può anche scrivere su un emulatore, su un simulatore o... Addirittura si può scrivere su PC, si può fare del cross development l'argomento è vastissimo. Non voglio inoltrarmi adesso su questi dettagli, però, diciamo si può fare in tanti modi diversi. Ma la finalità è sicuramente quella che ha, che, che, che ha dato Francesco: la finalità storica, anche archeologica, cioè scoprire cose non note, non ovvie e poi c'è so, anche una finalità ludica non lo nascondiamo, cioè è divertente c'è una finalità didattica perché queste macchine essendo più semplici e più dirette eh, si programmano con meno astrazioni sì. rispetto alle macchine moderne quindi si può mettere veramente ma le mani nel nell'hardware si tocca l'hardware è un po' come programmare un microcontrollore quindi c'è anche l'aspetto didattico secondo me Interessante questo discorso dell'aspetto didattico, potrebbe avere uh, un aspetto didattico preponderante la programmazione su, ma, su macchine d'epoca o per macchine d'epoca, probabilmente per macchine d'epoca sarebbe più adeguata, uh, perché potrebbe mischiare la didattica appunto all'aspetto ludico, ah, ho scritto un programma per un Commodore 64, ritenete che abbia una valenza didattica, potrebbe avere una valenza didattica generalizzata? Fabrizio l'ha appena accennato, Francesco tu cosa ne pensi? Uh, sì, uh, sono assolutamente d'accordo, chiaramente va contestualizzata. Um, cioè, io personalmente lo faccio anche, soprattutto perché mi diverto tantissimo siamo su, su questa cosa qua, però l'aspetto didattico va contestualizzato, per esempio, sul, uh, sull'utilizzo delle risorse. Per esempio, io una volta ho ottenuto uno speech su questo argomento, sulla retroprogrammazione, durante la, la Global Game Jam a Milano. C'è stato un evento presso un, un istituto e io ho, ho fatto una, un intervento di questo tipo. La Global Game Jam, per chi non lo sapesse, eh, consiste in una gara mondiale in cui mh, si dà un tema e in un giorno, o insomma, in un tempo limitato, va sviluppato un gioco con quel tema, <coughs> per qualunque piattaforma. Eh, si parla soprattutto di piattaforme nuove. Io ho spiegato ai ragazzi che, mentre in quel caso la risorsa limitata era il tempo, retroprogrammare significa avere come risorsa limitata la memoria e la, la velocità, il, insomma, il, la banda di calcolo. Quindi sicuramente è un esercizio utilissimo per lavorare in ristrettezza e in scarsità di risorse. E può essere molto formativo. Questo, uh, sì, mm, sì. No, se, se, se finisco un attimo, certo. eh, io adesso programma. sto programma in Java, chiaramente su, su architetture enterprise. Quindi, <coughs> ma anche in quel caso, um, a volte, cioè, non, a volte, sempre. Bisogna scegliere la struttura giusta per contenere un certo tipo di dato. Se qualcuno ha programmato in scarsità di risorse sa benissimo che una certa struttura è più efficiente dell'altra, anche se lanciandolo sul proprio computer non te ne accorgi, perché sono veloci, ma in realtà quando vai in un ambito di produzione te ne accorgi come. E aver lavorato con macchine con pochissime risorse è qualcosa di, che ti torna utile. Fabrizio, tu concordi con questa visione didattica? E aggiungo una, una domanda. Esiste qualche progetto di didattica... Eh, mh, organizzato legato all'etrocoding che voi sappiate una, una curiosità che adesso mi è sorta. allora so per certo perché collaboro che esistono corsi di storia dell'informatica in cui eh, l'argomento eh, retroprogrammazione viene anche utilizzato ai fini eh, didattici per esempio c'è un progetto a Pisa in cui collaboro in cui si, si scrive anche codice su macchine di, di, di, di, di, di altri tempi insomma, per, per conoscerle Quindi il fatto di programmarle è finalizzato alla conoscenza di quelle macchine è finalizzato alla storia il fine lì è la storia e l'archeologia la, so anche mh, in maniera indiretta che eh, in alcuni corsi quando si studia l'assembly spesso si parte da macchine 8 bit esistenti macchine del passato Credo che si usino i Motorola 68000, alcune macchine che hanno un particolarmente semplice, vengono tuttora usate in alcuni corsi, eh, soprattutto perché sono macchine che possono essere usate come microcontrollori. Esiste sui microcontrollori eh, molti punti comuni, quando si programma sugli 8 bit di, degli anni 80, si programma sostanzialmente come si programma oggi un microcontrollore. Un microcontrollore oggi si programma in Assembly o in C, prevalentemente, i linguaggi che... E, e si programma con una ristrettezza di, di risorse estrema. Anche oggi su alcuni Arduino hai pochi K, hai, hai pochi registri, hai poca potenza di calcolo e, e, e tra l'altro alcuni strumenti di, di, di sviluppo sui microcontrollori si usano oggi per programmare il, uh, alcune architetture 8 bit degli anni 80 che non sono mai morte, cioè lo Zilog 80 per esempio eh, esiste ancora, esistono dei, mh, de, delle CPU prodotte adesso che sono compatibili con lo Zilog 80 o col MOS 6502, ne esistono di nuovi, sono, sono a 16 bit, sono compatibili con, con quelle architetture lì. Insomma, quindi sì, esiste eh, esistono dei punti comuni. Eh, e, e sottolineerei anche l'aspetto comune: quello della programmazione dei microcontrollori. Interessante. Eh, in questi primi minuti abbiamo saltato eh, e Fabrizio l'ha evidenziato: tra il tema di programmare per vecchi computer perdonatemi se, se uso una terminologia molto naif, e programmare su uh, hardware d'epoca. È una differenza di stile? È una questione ludica? è Una questione pratica è più semplice utilizzare un sistema di cross development su una macchina nuova, ma è più stiloso utilizzare effettivamente una macchina vecchia? O sono visioni filosofiche diverse? Francesco? Tu cosa ne pensi? Dipende da quello che vuoi fare. Premesso che anche negli anni Ottanta le, le grosse software house che non fossero fatte da ragazzi che programmavano in cameretta, già allora venivano utilizzati i, i, cross, i sistemi cross per Chi programmava mh, per, uh, le, il NES, il Nintendo, non, non è che programmava sul NES, perché il NES non ha neanche una tastiera. Uh, ma anche per C64 c'erano grosse software house che lavoravano in cross development si tratta di quello che vuoi fare mm. io ho fatto sia una cosa che l'altra mi ricordo qualche anno fa proprio per, come dire, per fare un personale viaggio nel tempo um, mi sono messo a scrivere su Commodore 128 in modalità CPM utilizzando il Turbo Pascal per CPM il gioco delle 8 regine con una semplice interfaccia grafica avevo diciamo scoperto il CPM perché all'epoca ne sentivo solo parlare ma non avevo il, il commodore 128 non avevo il 1571 e quindi non, non potevo utilizzarlo ho studiato il CPM qualche anno fa ho la sua storia come è nato perché è stato superato una storia interessantissima che possiamo anche raccontare e ho quindi voluto tornare a, a quel tempo per scrivere un gioco per, come ho, detto, come ho detto in CPM, è così. Eh, questa è la versione DOS, questa che state facendo vedere. Comunque è molto simile alla versione che c'è su, su CPM. Eh, e ho ricopiato, è, è un gioco che, quello lì per DOS, che ho fatto tanti anni fa, l'ho fatto per CPM. Eh, allora mi sono armato di una, una Reu 1750, 17, quindi un'espansione RAM che faceva da RAM disk, ho tenuto il computer acceso per una settimana, perché è più veloce la RAM disk, con tanto di gruppo di continuità per evitare sbalzi di corrente, quindi alla fine giornata salvavo su, sul floppy il sorgente, e, ed è stato molto divertente, perché eh, il Turbo Pascal 3 è una, una versione molto primitiva diciamo, del de Turbo Pascal, addirittura i file non, ha, non hanno nemmeno la funzionalità di append, cioè su, su DOS sì, ma non su CPM, quindi ho dovuto cercare un... Uh, un post su Gopher addirittura uh, in cui si parlava su come implementare in Assembly Z80 la funzionalità di appelli, inserire in Pascal 3. Quindi lavorare in completa ristrettezza di risorse, tranne la il Ram Disk, che era roba da ricchi all'epoca. Ed è stato divertente, volevo proprio avere un'esperienza full immersion nel passato. Se invece lo scopo è uh, sviluppare un qualcosa da uh, distribuire a, ad appassionati. È semplice, oppure semplicemente, come sto facendo in questi giorni, con un amico che si chiama Nino Porcino, lo saluto, stiamo scrivendo un progetto musicale per suonare con il Condor 74, allora lavoriamo con un PC e con, con il cross-compiling, perché è, è, ha assolutamente senso, anzi, non ha assolutamente senso non farlo. Scusate se mi sono dilungato. No, no, eh, figurati. Ah, hai vissuto un'esperienza come se tu fossi un'altra epoca, però ricco, perché avevi il landisk sì, che la sicuramente re. non era una cosa alla portata di un ragazzo no. che sviluppava in cantina. No. Però è stato Fabrizio... molto bello, Volevo, mi sono proprio immerso, mi sembrava di essere di negli anni 80. È stato come un'esperienza mistica, diciamo. È stato molto divertente. Con la colonna sonora di Ghostbusters dietro. Esatto. Esatto, o ritorno al futuro. So. Fabrizio, tu sviluppi su hardware vintage o che compili? Io Uh, cross compilo o comunque uso un editor se devo scrivere in un linguaggio interpretato come per esempio il basic lo faccio su pc quindi faccio cross development anche se sicuramente l'esperienza di catarsi forse di programmare direttamente sull'hardware fisico voglio farla ma, ma uh, avrei paura per esempio di perdere i dati perdere il programma insomma è un um, forse con un'espansione di memoria che fa da ram disc e un gruppo di continuità perché il rischio è di perdere i dati oltre alla lentezza che hai è un'esperienza sicuramente capisco il motivo che ha spinto Francesco a farlo così ma oggi ci sono due, due possibilità per farlo in maniera più efficiente una è quella di usare la macchina vintage ma emulata quindi lo fai allo stesso modo diciamo teoricamente come lo faresti sulla macchina vintage, ma la macchina emulata puoi più facilmente salvare i dati, la macchina la puoi accelerare, puoi fare tante cose più velocemente e questo è, è quello che fanno molto quelli che usano, che, che vogliono scrivere codice per macchine a 16 bit come Amiga o Atari ST usano spessissimo la macchina emulata perché perché, perché sono macchine che di per sé sono già abbastanza potenti ci, su queste macchine possono girare dei, cross, dei, dei compilatori nativi però è in emulazione, ma na, nativi, molto, molto veloci mentre per gli 8 bit, che sono le macchine per cui io programmo di più eh, l'emulazione non ti aiuta abbastanza, quindi lo faccio su PC grazie, grazie eh, segnalo che un attestato di stima da un commentatore per chi programma su un Comodo 128 vero sì. <ride> eh, scusate è molto eh, bene no, eh, come esperienza molto, ti rilassa tantissimo se, se hai qualche problema <coughs> che ti fa incazzare ti chiudi nella tua... come, come, fanno, come fare un mandala diciamo così <coughs> molto Sì, sì, è un'attività che di per sé non ha una uno scopo, non è produttiva, è uh, fine a se stessa uh, e ti aiuta a non pensare ad altro. Esatto, molto piacere. Affascinante, sì. affascinante. Uh, io invaderei un po' il vostro campo privato. <ride> Avete entrambi raccontato di essere informatici di vecchia data, esservi appassionati informatica da giovani e poi aver proseguito. Ma uh, com'è? se si può trovare il momento in cui vi siete, siete passati dal uh, sviluppare software su macchine attuali a sviluppare software su macchine che non erano più attuali in quel momento perché mi pare di cogliere che professionalmente avete fatto un percorso che ha portato oggi a sviluppare su macchine attuali ma c'è stato un momento in cui uh, invece per passione si è rimasti a qualcosa del passato oppure lo si è riscoperto come avete iniziato come siete avvicinati a questo mondo della rete programmazione francesco sì allora io mi sono imbattuto nel lontano forse era il 98 forse era il 98 e il 99 in un newsgroup che si usava il newsgroup è it computer computing in cui credo che molti di noi Conosco. si siano ritrovati lì ho conosciuto anche Elia che è il vostro collega del Mupin quindi oh, ho conosciuto lì. Anch'io, anch'io. Ho, ho, ho scoperto questo newsgroup e mi ha affascinato perché comunque la, come dire, la, il lato sentimentale di queste macchine, io sono, sono molto sentimentale, comunque l'ho sempre conservato, e scoprire che esistevano altre persone come me no, mi ha stupito e mi ha fatto molto piacere. Dico, ah, Non sono l'unico nel mondo che... Uh, perché fino ad allora mi divertivo un po' con, uh, riguardo il mondo retro con gli emulatori avevo scoperto WAE l'emulatore Amiga che girava su MS-DOS all'epoca era WAE per DOS e, e poi c'era il CCS64 sì, si chiama CCS64 l'emulatore di 64 però poi ho scoperto che c'era gente che utilizzava i vecchi computer e dico ma che bello allora ho cominciato insomma, a leggere, a interagire con le persone, a frequentare i mercatini, diciamo, diciamo ho cominciato così. così. Eh, una bella storia. E Fabrizio, no. invece, ha un percorso simile, qualcosa di diverso? Non è, Anche non... tu sei stato su Computer Computing? No. no, non sono Hai... stato lì, sono sempre stato incuriosito da, dagli emulatori, dalla possibilità di, di, insomma, di ingannare la macchina a fargli credere di essere un'altra macchina eh, ma quindi questa è stata una fase in cui ero un semplice utente degli emulatori, uno smanettone eh, ma a un certo punto, quattro anni fa, mi sono imbattuto in un cross compilatore C che permette mh, di, di fare qualcosa che per me eh, aveva del magico cioè scrivere codice c che è un linguaggio tutto sommato ad alto livello insomma, non del tutto insomma di medio livello che che scrivere codice c che per un'infinità di architetture 8 bit basate sulla cpu mos 6502 <coughs> e mi ha un po' attratto la, il fatto che si potesse usare lo stesso codice su un commodore 64 e una nintendo NES per esempio cioè, posso scrivere in teoria lo stesso codice esattamente lo stesso codice e poi ottengo posso, ricompilandolo con questo cro cross compilatore lo stesso gioco, lo stesso programma su una console NES e su un Commodore 64, almeno in teoria, in pratica non è ovvio, eh, in teoria io eh, l'ho fatto anche in pratica però, oh, mh, questo mi ha dato diciamo, la voglia di, di, di scrivere, una di cominciare un progetto in cui eh, si, un progetto in cui ho costruito una, sostanzialmente una, una abstraction layer che permette di, di scrivere codice universale su pressoché qualunque mh, architettura 8 bit e non solo 8 bit il progetto nasce come Cross Chase, che è un, anche un gioco ma non vuole essere limitato ad un singolo gioco vuole essere una, sostanzialmente una, una libreria un insieme di api che permettono di scrivere giochi universali questo per esempio che state vedendo adesso è, è un, un, un gioco si chiama cross chase che gira su atari 800 quindi l'atari 8 bit del 1979 e questo stesso gioco lo ricompilo questa è la versione Big 20 lo ricompilo su 200 diverse architetture quindi computer console console portatili anche calcolatrici scientifiche come per esempio le calcolatrici scientifiche della Texas questa è la versione ZX81 bianco e nero con i soli caratteri eh, utilizzando lo stesso identico codice cioè tutto quello che state vedendo è lo stesso gioco con lo stesso identico codice eh, scritto con il linguaggio C e la mia libreria che fa da, da astrazione dell'hardware Del, quindi uno, ho scritto una una retro sostanzialmente. Quindi se ho capito bene, tu sviluppi su una macchina moderna, eh, compili con una toolchain attuale utilizzando un certo framework e poi compili con architetture target diverse, queste 200 architetture antiche. Non compilo con un framework, compilo con un meta-framework, cioè ho un di framework, uso un, più di una dozzina di dev kit, perché compilo per qualunque architettura, o quasi qualunque architettura, per esempio sugli 8-bit, compilo anche per i Motorola della serie 68000 dei Motorola, ovviamente Zylog 80, Mo6502, ma anche per l'Intel 8080, anche per cose molto esotiche, come i, i Cosmac 1802, che sono le, le CPU che girano su... sulle sonde spaziali, sostanzialmente. Cioè, wow. il mio gioco gira anche Qua, su una... Su quali spaziale? sonde... Quali sono le sonde spaziali? Non quelle lanciate oggi, credo. No, ma sul Hubble Telescope c'è stato questo. su uno dei. c'è stato anche questa, questa CPU. Perché questa. La, la COSMAC 1802 è una CPU che è stata costruita anche in. in una versione resistente a, sostanzialmente alle radiazioni e alle temperature estreme. E. e quindi. Uh, è un'architettura de un degli anni '70 addirittura. Wow. Negli Credo ultimi che... giorni sto lavorando soprattutto uh, per estendere il mio meta framework se vogliamo. O sostanzialmente sono delle api. Non è ho semplicemente astratto l'hardware. Espongo delle api comuni per una miriade di architetture diverse. Non, non sono l'autore dei compilatori, ovviamente. Io collaboro con i, colla con i compilatori. Apro a loro tanti ticket, tante bug. Certe volte faccio dei bug fixing. Io stesso faccio delle pull request. Sistemo alcune cose, soprattutto nelle librerie, non nel, nel compilatore vero e proprio. I compilatori non li ho mai toccati direttamente. Faccio dei, delle, delle, o delle, dei bug. Apro dei bug o li correggo io quando, quando ci riesco. Eh, ma lo faccio per una miriade di... attualmente sono do... più di una dozzina le... i cross compilatori che uso io complimenti, complimenti è un risultato tecnico di cui sei molto orgoglioso immagino sì, sono, Però... de... sono molto Però... contento ma è un... è un lavoro enorme che non finirà mai sostanzialmente perché aggiungo sempre nuove, nuove, nuove architetture e voglio, vorrei eh, eh, che divenisse veramente una quello che già è in parte cioè una qualcosa di totalmente dipendente dal gioco che ho fatto ne ho fatti un paio cioè vorrei che, la, che venisse rilasciato come un, una specie di meta dev kit o un, eh, perché ancora ho qualche dipendenza col tipo di gioco che faccio io col tipo di giochi che ho scritto io quindi non, ho, non, è, non è un progetto finito ma è a buon punto ed è già utilizzabile complimenti Com complimenti, mi dicono mitico Fabrizio dal pubblico grazie <ride> uh, calcolatrici Texas anche la T92 la mia amata no, T92. T92 No, eh, credo che la T92 abbia un 16 bit ah, Io a... eh, il 68000 il 68000 per quello c'è un altro dev kit che devo integrare che è un GC, una variante del GCC per Texas, ma alcuni problemi è un po' bugato L'ho considerato allora il mio diciamo, framework uh, nasce soprattutto per gli 8-bit, ma l'ho anche già esteso agli 16-bit. cioè posso compilare anche in maniera molto sperimentale per Amiga, per Atari ST. Okay. Allora, allora ci, conto, ci conto di averlo per la 92, prima sì, o poi. Però il problema è che. Io dipendo da, dal compilatore, cioè che non se fai il compilatore tu. non mi compila il mio codice, che è ci C, ho dei problemi. Comunque sì, eh, non, lo, non lo escludo, devo riguardarlo. Esiste una versione di GCC per, quel, per, i, per le calcolatrici Texas 16 bit. Ok, ok. Ah, è un progetto notevole, devo dire. Eh, Francesco? Invece sì. tu, come programmatore, uh, hai un progetto, un risultato tecnico uh, di cui sei particolarmente fiero o che ti ha dato particolari soddisfazioni anche da, a livello di pubblico? Sì, allora, più di uno. Mm, cominciamo da, dal più antico, sempre quando ho lavorato con CPM. Allora, il CPM penso che sia uno degli argomenti più interessanti del mondo 8bit. In assoluto, secondo me, perché um, ecco, abbiamo ascoltato il pro progetto di Fabrizio per cui lui con, con, ha ottenuto una compatibilità a livello di sorgente pressoché totale. Il CPM invece, che gira su macchine molto diverse fra di loro e che hanno in comune solo la, Z, la CPU lo, lo Z80, ha una compatibilità binaria con tutte le altre macchine che, che, là, che, che fanno girare il CPM. E, um, questa cosa che mi ha molto affascinato è um, quindi lavorare sul sistema operativo che non, non si usa più con un linguaggio che non si usa più e che non è mai entrato oltre la fase beta ho, ho scoperto il Turbo Modula 2 la Borland uh, stava sviluppando il Turbo Modula 2 non l'ha mai rilasciato tra l'altro l'autore del Turbo Modula 2 è um, Odersky che è l'autore di, di Scala per chi che è, scala, è lui che ha, ha programmato il Turbo Modulo 2, che si può scaricare come Abandonware. Eh, lo sviluppo del Turbo Modulo 2 è stato abbandonato in favore poi del Turbo Pascal 4, che ne eredita una, una gran parte delle funzionalità. Quindi ho scoperto questo compilatore per, per CPM mai rilasciato e mi sono detto, perché eh, non faccio proprio una ricerca filologica, cioè provo a scrivere un gioco che giri su tutte le macchine CPM utilizzando un compilatore che mai nessuno ha mai utilizzato. Cosa, ci, cosa potrebbe mai andare storto, infatti <ride> è un po' buggato, ma, ma è stata anche questa la sfida. Eh, la differenza per le macchine CPM è appunto... Allora, il punto di forza è il punto di debolezza, è l'input-output. Mentre per esempio le macchine MS-DOS... L'output a caratteri spesso è ottenuto scrivendo nella memoria, con un accesso diretto alla memoria, memoria e video. Il CPM eh, di per sé non fornisce questa funzione, eh, a meno che non andare nel dettaglio della singola macchina, il che lo rende automaticamente non cross-platform. Il CPM è basato sul terminale. Ci sono vari terminali diversi. Io ho scritto una libreria cross-terminal, non cross-platform, cross-terminal, che ha funzioni del tipo cancella schermo, posiziona cursore, cancella riga, cambia colore se è disponibile o no, in modula 2. E poi ho scritto un gioco che è il gorilla, il, gorilla, il famoso gorilla.bus che c'è sotto QuickDOS, l'ho scritto in modula 2, ma per CPM e è lo stesso codice eseguibile, lo stesso.com, perché l'estensione .com, come così, che per le origini che ha il DOS del CPM, um, gira su qualunque macchina CPM, e ecco, tutta una serie di terminali che ho previsto, fra cui il classico VT100, l'ADM31 che è implementato dalla Commodore 128, eh, anche il Memotex MTX ho implementato, e tutta una serie di, <coughs> di terminali. È stato molto bello questo qua. <coughs> a livello di pubblico, scusate, a livello di pubblico non ha avuto tanto successo. Um, un altro progetto un, un progetto che ha avuto molto successo a livello di pubblico è un uh, ecco questo l'ho scritto come diceva Fabrizio prima su un emulatore di CPM su macchina moderna quindi su un PC invece, invece ciò di cui parlavi prima è stato sviluppato su macchine antiche su uh, no, le, le, le, le otto origini su macchine antiche invece questo modulo cross-cross ah, okay, okay, su okay, un chiaro. emulatore CPM su un computer moderno Uh, un progetto che invece ha avuto tanto successo a livello di pubblico è, è un progetto in cui, di cui sono coautore, nel senso che mi sono inserito, è scritto con il compilatore che vi dico Fabrizio, il CC65, è uh, l'Ultimate Term, uh, cioè un emulatore di terminale per uh, accedere alle BBS con un Commodore 64 utilizzando la, la, la 1541 Ultimate o una Ultimate 64 c'era un post di un mio amico che si chiama Federico Di Dato, che saluto, ciao Federico, è colpa sua, se mi sono buttato in questa roba, che segnalava questo programma che si chiama Ultimate Term, che c'era già che però presentava vari bug andava in crash in alcuni casi e aveva dei problemi, in realtà eh, era semplicemente una demo di una libreria, cioè lo scopo della, del repository da cui insomma, è stato tratto era la libreria per lavorare con l'ultimate term. Allora, io ho scoperto che era open source, ho contattato l'autore e ho detto, senti, posso entrare nel team di sviluppo? E lui fa, prego, fai pure". Allora, ho preso in mano l'ultimate term in forma, come dire, prototipale e l'ho fatto diventare un prodotto finito. Ehm, è scritto in C, eh, per Commodore 128 a 80 colonne e per Commodore 64 ovviamente a 40 colonne. E queste sono alcune BBS visualizzate che si possono navigare, tra l'altro con un altro mio progetto, che, di cui poi vi parlerò. E, e, e niente, adesso l'ultimo termine è molto utilizzato su CSDB e ha raggiunto una forma piuttosto matura. Questo è avuto molto successo e se ho ancora un po' di spazio vi parlo dell'altro progetto che mi piace tanto, posso? Ma certo, se ti piace tanto! E, e che invece ha avuto più successo ancora nel senso che ci sono delle persone dall'Australia e dall'America con cui sono in contatto che lo stanno utilizzando e questa cosa mi rende molto felice cioè sono poche le persone con cui sono in contatto ma il fatto che siano così lontani mi, mi piace è in pratica un framework Um, che non è sviluppato su computer antichi, non gira su computer antichi, ma si utilizza su computer antichi. In che senso? È un motore uh, server, back-end, per generare delle BBS in patch. Quindi, si chiama, chiama Patch BBS Builder. Sono quelle che abbiamo visualizzato prima, il computer che abbiamo visualizzato prima era la mia BBS, un esempio di applicazione. Esatto, sono solo degli esempi. Scusa, Scusa cos'è eh, il patch? Non è detto sì, che tu hai ti ragione, la hai ragione, la hai, perdonami. perdonami. Il <ride> patch è il set di caratteri dei computer Commodore 8 bit che quindi comprende lettere maiuscole e minuscole, numeri, simboli grafici e uh, caratteri di controllo tipici per il cambio colore, per il posizionamento del cursore, eh, cancellazione schermo, eccetera. E somiglia molt, molto, anche se non è. Non è assolutamente la stessa cosa al um, televideo, diciamo, diciamo così anche se è completamente diverso e, um, io, quello che ho sviluppato è, sta, è, un, um, ecco, è un televideo simulato con il mio framework il, uh, il framework gira su un computer Linux o Windows ed è un processo server fornisce una serie di primitive quindi un, un DSL un domain specific language in cui il programmatore della BBS sviluppa le funzionalità una volta lanciata sul server, qualunque Commodore 64 collegato in rete, tramite varie soluzioni che può essere il modem Wi-Fi o la Ultimate 2 o una scheda R renet compatibile, si collega alla VBS e niente, la, la naviga. Um, esatto, questo, questo qui è un esempio, è la mia VBS, nel senso che utilizzo il mio framework uh, in cui visualizzo dei, dei, dei post, vabbè, si chiama il post, il giornale, di siti scritti in Wordpress dovrebbero esserci delle foto anche in cui visualizzo i vostri post del Moping perché, perché ce l'avete in, in Wordpress e, um, queste persone con cui sono in contatto di cui dicevo, ecco esattamente, questo è il vostro sito Essendo in... autoreferenziale, come guardare dentro uno specchio parla proprio no. del Mupin Talk Esatto, di questo Mupin Talk esatto. c'è proprio il post di oggi Uh, queste persone di cui vi parlavo sono uno è americano, l'altro è um, australiano, hanno scritto le loro BBS con il mio framework. Di questa cosa sono molto contento. Uno di due addirittura mi ha detto no, no, Non conoscevo Java, ma dal momento che il tuo progetto era interessante, mi sono messo a studiare Java. Cioè, questo qui non conosceva Java, io l'ho scritto in Java perché è, è semplicemente il linguaggio con cui lavoro più spesso e si poteva fare anche in Python o in altre cose, soddisfatto. E lui si chiama Jeff, Jeff ha detto, mi piaceva diciamo, l'architettura di questo framework, ho imparato Java, e adesso ha fatto una BBS, che <ride> ha imparato Java. Poi c'è stata un'altra persona che ha scritto una finta BBS, cioè una BBS che ha utilizzato per fare un video... Questo è, ah, questo è il Gorilla, questo, scusate, torno indietro, questo è il gioco Gorilla um, in CPM, guardate a sinistra c'è un Comodo 128, a destra c'è un Amstrad CPC 6128. Um, come vedete, a sinistra il 128 è a colori, perché um, il terminale implementato consente colori. Invece sul CPC, il terminale implementato in modalità CPM non ha i codici controllo colori, anche se di colori ce ne ha tantissimi l'Amstrad CPC. E quindi, ho diciamo, downgradato, diciamo, la... Automatic viene automaticamente da un granato alla grafica, però il gioco è lo stesso, vedete, v viene visualizzato. E il codice eseguibile è lo stesso, è il proprio il codice macchina eseguito è identico, la cosa bella è che... Ecco, questo risponde, risponde a una domanda che ci faceva al pubblico, il software CPM funzionerà ugualmente su qualunque computer CPM, quindi, Esatto, esatto, la quello che cambia è il trattamento dei codici di controllo del terminale, dipende da che terminale è collegato. Perché se viene se implementato, o colleghi fisicamente, eh, per esempio un Kpro, ha un terminale... No, il Kpro c'è già il suo schermo, vabbè, diciamo l'Altair 8800, no? Eh sì, sì, eh, VT100, userai dei codici diversi se hai un terminale a DM 31 Sì. E questo, e questo avveniva anche nei, nei, nei software d'epoca, tipo WordStar. quando partiva ti chiedeva su che terminale sono e tu gli chiedevi, gli esatto, dicevi esatto. VT100 e lui usava i codici di controllo VT100 se gli dicevi ADM3A lui andava in, in, in ADM3A cioè il software e oggi penso su Linux ci sia qualcosa che si chiama Terminfo che fa qualcosa di simile eh, che fa questa operazione Sì, è in automatico sì. e, e Mentre allora dovevi dirglielo tu all'avvio, ma il binario è lo stesso, solo che il binario deve, se fatto in maniera da funzionare su più terminali, deve avere una parte di codice che è per ogni tipo di terminale, ma è una parte veramente minuscola del codice che deve gestire i codici di controllo e gli escape uh, codes anche di diversi per questi quindi il software d'epoca CPM avrebbe funzionato uh, su qualunque hardware al netto della configurazione, della selezione del terminale collegato. Era hardcodato nel codice, cioè WordStar penso che ti chiedesse tre, aveva, aveva tre opzioni. Non, penso che Francesco ne abbia messe più di quelle che c'erano un tempo. Sì, sì, ne ho messe 8 o 9, non mi ricordo. però Penso, cioè, che, penso che Volta ne avesse 3 o 4. Sì. Alcuni software non ne avevano, alcuni software giravano solo sul terminale VT100 VT52. Esatto, certo. Alcuni avevano l'opzione per, per essere più universali. Ecco, la per... sfida che lancio a chi ci ascolta perché non ci sono riuscito è a implementare i codici di escape del CPM per Commodore 64 perché Commodore 64 ho una cartuccia Z80 con cui puoi eh, lanciare il CPM valentissimo, che è una cosa incredibile eh, non sono riuscito a capire quali sono i codici di script che utilizzo se qualcuno mi vuole dare una mano è eh, un complemento su C64 un appello, un appello al pubblico <ride> se riuscissimo a emularlo magari ci si prova? Eh, sì, bisogna cercare di capire se si può emulare la cartuccia Z80 Perché è una cartuccia con dentro un computer in sostanza Eh sì, io so Non è proprio una cartuccia normale E non doveva neanche essere una cosa molto diffusa, sarà stata anche piuttosto no. costosa costosa e poi girava soltanto su, alcuni, su alcune revisioni della scheda madre di SESC Quindi una cosa, sì, una cosa veramente di nicchia sì, sì. Uh, i software che avete citato che avete sviluppato eh, se si potessero mandare indietro nel tempo sarebbero software di successo, di grande uso mi chiedo ma oggi eh, c'è un ritorno economico esiste un business legato al retrocoding c'è un mercato, esiste qualcuno che eh, offre vende, commercia non dico che diventa ricco ma esiste un qualche tipo di mercato o è solo una passione se tu retrocodi i programmatori sono spinti solo dalla passione e dal divertimento allora rispondo io? Ah, prima Francesco, uh, poi Fabrizio ok, uh, allora io personalmente non ci guadagno niente, non credo che nessuno comprerebbe mai <ride> il mio nome, non credo. però c'è chi fa dei lavori veramente di qualità anche industriale e, e ora non Citronic mi... credo si chiami, ci sono delle delle piccole aziende, fatte da poche persone, che fanno dei giochi uh, per, com, per Plus 4 e per C64, li vendono anche su cartuccia. Di solito c'è cioè il download libero o con offerta libera, più per i collezionisti, ehm, chi vuole l'oggetto fisico, vendono mh, proprio la cartuccia. E sono dei de gioiellini, sono veramente belli. I giochi sono scritti con una cura eh, maniacale, eh, veramente io li ho preso... Ho tantissimo. Per esempio c'è Canabalt di cui anche la... si può scaricare gratis, ma c'è anche la cartuccia ed è un bellissimo oggetto da... anche per incentivare il lavoro di queste persone. Con Canabalt, addirittura con un gruppo di amici per una, per una primavera, in te... primavera e inizio estate in un bar di Milano abbiamo fatto un torneo e alla fine il vincitore ha vinto un Siga Mega Drive. Quindi, wow. quindi C'è chi, chi riesce a... Chiaramente non diventi ricco, la cartuccia costa quanto, 5 euro, 6 euro, 10 euro, non è che puoi vendere... Chiaramente Poi c'è un gruppo spagnolo pure che si chiama Amiga Wave, fa dei giochi per Amiga... Con de, cioè un, è un disegnatore, in sostanza, più un programmatore. Il disegnatore ha, ha un, un tratto molto particolare, ce l'ho riconosciuto. subito, si chiama Jojo 073, um, e fanno i giochi che li puoi scaricare oppure ti vendono una scatolina con il floppy per amiga io per esempio ho comprato quello di Bud Spencer questo è Canabalt questo è Cannabalt. io ho comprato il gioco di Bud Spencer si chiama Isino No nos enfadamos che vuol dire altrimenti ci arrabbiamo in spagnolo Um, tra i, i programmatori bravissimi, e eccezionali che, che, fa, che conosco, che fanno dei giochi fantastici per Commodore 64 c'è Antonio Savona che saluto um, se guardate sui giochi sono eccezionali ha fatto una riedizione completa di una trilogia di giochi per Atari 2006 portati su Commodore 64 ma non solo cioè... confermo Antonio, Antonio Savona fa dei giochi stupendi e bravissimo. Eh, non so se lui riesca anche a venderli in qualche misura confermo tutto quello che ha detto Francesco è un mercato di nicchia di... è la nicchia della nicchia è proprio una... però qualcuno si sì, riesce a non credo che qualcuno riesca a camparci che qualcuno riesca a guadagnare qualcosina a pagarsi le spese sì. eh, parliamo di, di, di qualità inimmaginabile quasi uh negli anni 80 eh, sicuramente possibile adesso sia grazie perché ci sono più conoscenze c'è internet insomma adesso è più facile scoprire tutto di una macchina mentre eh, mentre allora no allora era inoltre, inoltre abbiamo avuto 30 anni di tempo per studiare la macchina quando sì, la... Sì, non sono ma oggi si usano si usa il cross development eh, ed è molto più facile mh, di bagare, scrivere codice in maniera molto più comoda, e quindi si riescono a fare anche cose incredibili, si hanno conoscenze incredibili, lo scambio di informazioni c'è, e quindi sono dei giochi che se li guardi adesso tu non credi ai tuoi occhi non credi che siano fatti con quelle macchine per esempio su alcune macchine un po' meno fortunate commercialmente come il Commodore 128 eh, come il Commodore 16 o il, il Plus 4 eh, sono fatti dei giochi adesso che sono a livello del Commodore 64 graficamente sono, cioè, sono molto simili per certi aspetti migliori di quelli di un Commodore 64 perché qualcuno All ha all'epoca che... non era possibile <ride> o almeno sembrava sì, sì. sono uscita a fare cose assurde incredibili <ride> mi, mi chiedono uh, dal pubblico se c'è qualcuno che ha fatto anche Super Mario Bros per Commodore 64 come sì. retro development sì, non noi <ride> no, no, non qualcuno di voi se è stato fatto sì. sì, è stato fatto di recente sì, eh, il programmatore si chiama Zero Page eh, si conosce solo il nickname di, questo, di questa persona non si, non, so, non si sa chi sia eh, ovviamente la Nintendo ha fatto sparire tutto però come dire il gioco si trova, si si trova. trova si ha trova. fatto sparire ma non sparisce mai niente completamente oggi si, si trova la Nintendo ha minacciato non è ben chiaro se se sono minacce vere o presunte comunque sì, non ha gradito. Eh, beh. È una proprietà intellettuale di un certo valore. Esiste, che... esiste allora, nel, negli anni 80 esisteva una versione illegale che si è diffusa in Italia, che era il Gianna Sisters, Super Gianna Sister penso che si chiamasse, che era great un clone... <ride> Gianna Sisters, no? Great, great, great Gianna S Sister Sisters, esatto. Great Jan Assister, che è un clone ben fatto, però in cui i movimenti non sono esattamente gli stessi, non è fluido come Super Mario Bros, ma uh, adesso invece hanno fatto un clone molto fedele che addirittura sfrutta la potenza di calcolo di un, di un Commodore 128 se gira su Commodore 128, sfrutta il, il dual seed se hai un doppio seed, quindi ti permette di avere le, le quattro voci di una vera Nintendo NES, quindi gira, sfrutta anche hardware aggiuntivo sostanzialmente se glielo, se glielo metti. Wow. Eh, mi citano anche i doom like su Amiga OCS io l'ho soltanto visto un video non ho ancora capito se esiste veramente io, allora può essere fatto con, facendo dei compromessi esiste una versione pure per Commodore VIC-20 quindi eh, credo che di averne visto anche una sulla mia T92 se ricordo bene la T92 <ride> è un 16 bit è molto potente Un 16 bit eh, un, sì, sì. È un 8 bit uh, molto zoppo insomma una macchina eh. stupenda, ma, insomma, però. Con tutta l'espansione arriverà a, a, penso, a 40k con la massima espansione. Che è quella che è per far girare Doom, Vic Doom si chiama, ed è, scritto con, ed è stato scritto con CC65, che è un cross compilatore che usiamo noi per, per questo tipo di architettura. Mi confermano che esiste eh, il Doom per Amiga e che eh, potete vedere nei commenti chi conosce, potrete vedere nei commenti chi conosce l'autore originale. Ah, guarda, un Doom che gira su una T83. Questo è... subito dopo i commenti lo scaricherò, lo proverò subito. <ride> allora, si è capito che non c'è un grandissimo giro economico eh, e si è capito anche che il lavoro Uh, tecnico che ci sta dietro è un lavoro di un certo livello cioè non è una cosa fatta male, è un lavoro uh, tecnicamente uh, notevole la domanda che uh, quelli più ingenui tra noi si possono fare perché lo fate? <ride> cosa vi spinge a questa cosa? Qua? qual è la motivazione? è uh, una gratificazione? Un, come diciamo prima come fare un mandala? o mandala? Uh, un modo per concentrarsi Fabrizio, tu perché? perché? dedichi il tuo tempo libero a questa attività? Ci sono, va sono varie vari motivazioni allora, non, nel mio caso e eh, suppongo ugualmente quello di Francesco non c'è la motivazione economica assolutamente lo faccio perché? Perché mi piace mi, mi gratifica sicuramente non lo nego c'è anche un po' il sentimento di nostalgia per quell'epoca che, che è passata insomma per cui si fa anche per quello c'è anche un motivo un po' forse più serio quello da storico, esatto. da archeologo okay. ma è nostalgia di un'epoca che non hai veramente vissuto perché quando sei al Vic-20 tu eri piccolo non, no no non io ho programmato, ho programmato su un Vic-20 io okay. ho 47 anni e mezzo e il blocco più, più del Vic-20 io il VIC20 ce l'ho avuto tra le mani. <ride> bene, bene, vai, vai, continua pure. Quindi no, no, no, io ho cominciato il mio primo programmino, l'ho scritto su un Commodore VIC20 e poi ho avuto Commodore 64, eccetera. Quindi, quindi cioè la, la, la, il piacere di programmare in generale, che è un piacere che io ho anche programmando su macchine moderne, il piacere di, della nostalgia e poi il motivo anche storico archeologico perché scoprire quelle macchine allora, nel mio caso a me piace anche ehm, diciamo l'aspetto un po più anche accademico collaboro con, uh, con l'università di pisa per fare ricerca in, uh, in storia dell'informatica quindi ho fatto, ho fatto un lavoro uh, Accademico sulla, sulla storia del basic e degli home computer nei, pa nei paesi dell'est negli anni 80 e continuo a collaborare con l'università di Pisa quindi c'è anche un intento di ricerca insomma, di... E, e, e poi c'è anche una cosa che ho, che ho citato prima che la programmazione a basso livello su queste macchine è molto simile alla programmazione moderna che si farebbe sui microcontrollori si programma con ristrettezza di hardware di, di risorse in generale si programma in C, in assembly non è eh, tempo perso Ecco, secondo me non è tempo sprecato e poi un esercizio mentale notevole Francesco. E un giochino che ho scritto in dieci righe di basic wow <ride> Francesco sei d'accordo? assolutamente sì um, in più aggiungo a livello personale, la, la curiosità e il desiderio di mettere mani su computer che, da quando ero un ragazzo o un ragazzino, ho desiderato, ma non potevo avere perché non potevo comprare tutto quello che volevo. Mi ricordo all'epoca c'erano i Papersoft, per chi non lo conosce, erano delle rivistine, ma penso che le conosciamo tutti, sono delle rivistine in cui c'erano programmi da copiare per diversi computer. C'era per C64 per Spectrum per T99. Io mi divertivo. Io avevo il Commodore 16 e poi il Commodore 64. Ho avuto sul quando avevo i paper soft e usavo il Commodore 64, e mi incuriosivo delle altre piattaforme. Quindi leggevo, quindi, come dire, eseguivo nella mia mente eh, il software per le altre piattaforme, e per esempio, il basic 64 era poverissimo e leggevo invece comandi draw, plot, circle, per Spectrum, perché chissà che cosa fanno, posso disegnare un cerchio senza fare casino con le piccole, che figata. E, e poi a, a, mi sono divertito un po' che con gli emulatori, per esempio per C64 c'era un simulatore di Spectrum, non un emulatore perché il linguaggio macchina ovviamente non poteva seguirlo, essendo la più diversa, però il basic lo implementava molto bene. Quindi poi col, col simulatore di Spectrum mi ero divertito a copiare i programmi per Spectrum e quindi quando è arrivata la, la, la, la passione retrocomputing ho detto adesso me, me, me, me li procuro me li compro e mi metto a, a divertirmi con lo Spectrum vero no? con i tasti di gomma mi sembrava qualcosa di molto esotico molto bello, ma anche altri computer 128 da, da, da, negli anni 80 non ce l'avevo però leggevo gli stati, dicevo che bello i comandi per gli sprite che bello e adesso, adesso lo faccio e niente, questa è una motivazioni. Gli altri concordo con Fabrizio, cioè il lato storico. Per esempio, um, se si studia in Basic del Commodore 64, che è è Papersoft, come la generazione dei numeri casuali, in Java o C Sharp funziona esattamente lo stesso identico modo. Quindi uh, capire che molte cose non sono cambiate Um, capire come invece altre cose sono cambiate. Per esempio, nei linguaggi moderni, Java, C++, C Sharp, quando c'è un if, una valutazione di un'espressione booleana, c'è uh, la short circuit. In sostanza, devo, se devo controllare una condizione, faccio un esempio, and, una seconda condizione, se la prima condizione è falsa, la seconda neanche la vado a guardare. Questa cosa qua sembra un semplice discorso di ottimizzazione che in passato non c'era. In realtà non è solo ottimizzazione, perché si può fare in modo di... Um, cioè, se, se non c'è la, la, la, la short, short circuit evaluation, tu, entrambe le condizioni vanno valutate e potrei avere dei... Um, delle condizioni del contorno in cui la seconda condizione genera un errore durante la valutazione. Non so se riesco a spiegarmi, forse sono troppo complicato. Ho scritto un articolo su Retro Academy: se cercate short circuit evaluation su Retro Academy, trovate la spiegazione in italiano, non in. Eh, in non lo so, in confusionese, come sto dicendo adesso. Ho scritto proprio un articolo con degli esempi con vari linguaggi con più compilatori dello stesso linguaggio, uh, quindi co come le cose sono cambiate anche nel mondo dei, dei, dei compilatori, quindi come ci si è evoluti? E questo, quello che dici, mi, mi uh, è, è, è, è molto interessante, sì è vero che nei, nei, nei linguaggi di allora, if A and B uh, non, è lo stesso, non ha lo stesso significato sem semanticamente di, di, di adesso, perché adesso se, se A è falso, uh, si ferma lì, mentre loro no, quindi deve valutare anche B, e questo può avere degli effetti collaterali importanti, e non solo. L'ha detto in italiano lui, bravo. <ride> <detto> italiano <ride> <che> <ride> <è> <ride> perché ha <ride> avuto più tempo per pensarci, mentre tu lo spiegavi lui lo, lo pensava. Esatto. esatto. <ride> e io... E esatto no. e questo è interessante e se la regia mostra del codice in basic che ho scritto io di alcuni dei giochini vi, vi faccio vedere vi parlerei di un'altra motivazione per cui ehm, oggi si, si può scrivere ecco questo qui che sembra geografico un intero gioco che ho scritto in sole 10 righe con non più di 80 caratteri per riga in basic vintage che non è non è visual basic è un'altra un cosa in questo basic vintage uh, non esiste la short circuit evaluation ma uh, i e b vanno valutati entrambi a e b e, e questa è una, una cosa interessante perché qui um, questo è stato fatto per una sfida oggi come allora esiste la, la SIN. insomma delle sfide tra programmatori in cui ci si sfida chi è, fa il gioco più, più carino con le, le restrizioni più assurde come per esempio scriverlo in basic ar arcaico con solo 10 righe massimo 80 caratteri per riga questo si fa per il puro divertimento di farlo Perché ed è, una, è un, ed è una gara che ha avuto un successo enorme negli ultimi anni e si chiama Basic Tenliner invito chiunque fosse appassionato di, o che, chiunque volesse imparare a programmare in basic e provarci, non è difficilissimo anche se ci devi perdere delle ore è un gioco di uh, sicuramente di creatività, ma è anche un gioco un po' tecnico perché devi imparare a scrivere codice super compatto e usando anche delle formule, un, tanti trucchi, puoi imparare dai trucchi degli altri perché in questa, in questa sfida che, che è avvenuta un paio di mesi fa, questa sfida c'è ogni anno e, e, e il codice sorgente degli anni precedenti è, è pubblico e in più è spiegato. Quindi chi volesse eh, divertirsi a fare un semplice giochino in sole 10 righe, quindi non, in teoria si fa in una sera, poi magari ci metti più di serate per sistemarlo, farlo più bello, fare la grafica più carina. Eh, è una sfida di, divertentissima. È un po' anche un gioco ad incastri, una specie di un sudoku, un tetris se vogliamo, perché, perché non potendo superare gli 80 caratteri per riga e non potendo mettere eh, troppi if perché un if eh, in basic di quell'epoca non avendo blocchi, non, non ci sono i blocchi del, del, del CI, del, del Java, del JavaScript, praticamente ti, ti, ti sprechi, sprechi una riga, ogni if sprechi una riga, quindi devi ingegnarti e puoi fare dei giochi come quelli che state vedendo, questo gioco è, è uno dei miei giochi, scritto in 10 righe per un Commodore vk si chiama Space Journey, ed è un gioco con anche con un po' di grafica ci sono le, vari tipi di meteora ci sono dei missili che puoi prendere puoi sparare, c'è una navicella disegnata tutto in soli me, in meno di 800 byte per un comodo questo Partecipa, partecipa a una, partecipa, una gara non ha vinto anche se a me è piaciuto tanto come si è classificata io sono arrivato in quella categoria ho partecipato nella categoria più, più dura perché non perché voglio fare il figo ma perché mi piace di più la categoria con meno caratteri in cui devi, devi mettere più formule più devi sei più hai più vincoli quindi in quella categoria sono arrivato quarto e con un gioco che si chiama the horde che è un gioco in cui sei devi uccidere degli zombie che ti vengono addosso ed è per il commodore 16 quindi ho preso una medaglia di legno complimenti complimenti mi chiedono uh, se i ten line si fanno anche in altri linguaggi oltre al basic se esistono ten line in c uh, o se è una cosa tipica che si fa in basic io conosco allora, il concetto di one liner, two liner penso che sia un po' universale i one liner esistono pure in python esistono tantissime sfide in linguaggi moderni e antichi io non sono a conoscenza di sfide moderne sul, eh, diverse dal basic sul numero di riga ma su assembly per esempio ci sono sfide da sempre sul numero di, sulla dimensione del binario tipo 4k, 512 byte, 1k questo è The Horde, questo è arrivato quarto ed è per il Commodore 16 scritto sempre in 10 righe con massimo 80 caratteri e comandi un arco con una freccia e hai questi zombie che diventano sempre più veloci e ti vengono addosso e tu devi farli fuori a... colpendoli con delle, con delle frecce notevole e, e tutto questo è in basic interpretato con i vincoli e con i bug e con i problemi e le contorsioni mentali che devi fare per scrivere in un basic eh, di quell'epoca mi fanno notare che coding è sotto gli occhi dei CTO delle grandi aziende eh, che diventa un modo per conoscere gente veramente competente gente veramente capace ci cioè, sono un sacco di cose da fare in questo mondo non lo sapevo <ride> <ride> Di una, in una chiamata da parte di Google in ogni, caso, in ogni caso questo secondo me sarà anche vero in generale eh, io lo faccio perché mi diverto ma sì mi può anche dare un po' di visibilità nel senso che comunque io mi alleno è comunque un esercizio mentale soprattutto quello che faccio in C non è così dissimile da quello che farei scrivendo in C per un microcontrollore o anche in C ad alto livello, sicuramente è utile metterlo su GitHub ti dà visibilità, permette di fare delle collaborazioni con, con tante persone, programmi, comunque programmare fa sempre bene ad un programmatore, più programmi diventi, diventi più bravo, sicuramente lo studio di programmazione ad 8 bit è, è diversa da quella che che faresti su una macchina moderna e non, usereste, non usi gli stessi pattern che usi nella programmazione moderna. Sono i pattern, non puoi fare programmazione ad eventi, cioè potresti anche, ma in genere è una programmazione a, veramente a basso livello. Certo, certo. Eh, la vostra passione e la vostra competenza eh, vi ha portati addirittura ad essere ospiti a Mupin Talk a proposito di visibilità. grazie sì. <ride> Una, una domanda uh, che uh, vorrei fare a entrambi uh, avete qualche consiglio da dare a chi vuole accostarsi a questo mondo chi vuole iniziare Come, qual è il modo migliore per iniziare la rete immaginiamo un giovane di oggi che non ha mai usato un vic 20 quando il vic 20 era in commercio anzi uh, non ha mai nemmeno toccato un vic 20 um, se qualcuno vuole accostarsi a questo mondo, che consigli potete dargli? Francesco? Sì, allora intanto la, se è un ragazzo giovane che non ha mai vissuto questo periodo storico deve innanzitutto capire la, la magnitudo, no? perché vedere eh, fisicamente un Commodore 64 non fa capire che proporzione ci sia fra la memoria che c'è lì sopra e la memoria di... Un, un android uh, qualunque, cioè, un, um, bisogna rendersi conto della magnitudine, cioè, delle, delle dimensioni, delle, delle risorse che si ha, quindi rendersi conto di, di questo. Una volta che ci si rende conto di questo, um, capire quali sono le, cioè, le caratteristiche, se ti piace un certo tipo di macchina, o, o un basic più ricco o un basic più diciamo, ostico, nel senso che più povero di, di primitive, e quindi scegliere una, una macchina e, e leggere il manuale, perché una volta i manuali de, de, degli home computer non erano altro che de, dei libri di programmazione. Se tu leggevi il manuale sì. del Commodore 16, imparavi a programmare. Questa è una cosa verissima e importantissima. Il manuale d'uso del Commodore 64, per chi ce l'avesse, per chi non ce l'ha lo, lo trova su internet in PDF, eh? il manuale d'uso... Era un manuale di programmazione cioè, inimmaginabile adesso Ti compri un, non lo so, un Acer, un Asus, un laptop E, e ti, non ti danno un manuale di, di 150 pagine In cui c'è scritto come si programma Allora era così Era normale E anche i manuali delle stampanti Nel manuale della stampanti Io avevo la MPS 1200 uh... Dentro nel manuale della stampante c'erano scritti tutti i codici di Escape. Questo è il, questo è il manuale del Commodore 64, e eh, c'è un problema. Nel manuale della stampante c'erano scritti tutti i codici di Escape necessari per farti un intero driver. Infatti, io ultimamente mi sono divertito a scrivere un driver per la MPS 803 da far funzionare col PC. Cioè, tu attacchi la MPS 803 del Commodore ad Aghi a sette Aghi. A, al PC o al Mac e, e puoi stampare con quella con, attraverso il cavo XUM esatto, proprio se, se prendi l'immagine più ingrandita vedi che ci sono i caratteri Unicode, infatti ho fatto un driver per stampare i caratteri Unicode sull'MPS sulla quindi i manuali di computer e di stampanti erano i veri e propri manuali tecnici e di programmazione esatto, vedi che ci sono i caratteri i caratteri quelli lì non ce li ha la stampante. Il file che gli ho fatto stampare è un normalissimo file Unicode UTF8. Un ehm, con il driver che ho scritto eh, riesce a stamparlo. Caratteri greci ci sono pure, c'è una scritta in danese, credo. Non ti ho chiediamo visto... di, tradurli, di tradurli in italiano quello che sì. c'è scritto. È la canzone, la Kalinka. <ride> Fabrizio, tu invece un consiglio da dare a chi inizia questo percorso? Se, se il percorso è, è, è veramente qualcuno che vuole non solo appassionarsi alla storia, all'uso di queste macchine, ma vuole programmarle, penso che eh, non lo troverà molto difficile, perché queste macchine sono più, più dirette. Oggi, oggi si programma con astrazioni, con pattern molto, molto, molto lontani dall'hardware allora si programmava in maniera molto vicina all'hardware ripeto l'analogia col microcontrollore ma allora era ancora più semplice che programmare sul microcontrollore perché si programmava direttamente con il chip grafico quindi per esempio programmare, prendere un qualunque computer a 8 bit e, eh, o con il manuale o con eh, documentazione che si trova facilmente online incominciare a programmare in basic per esempio non, non, non, non andrei direttamente sull'assembly o su altre cose è un, una cosa che farei anche per scoprire eh, com'era la programmazione su quella macchina poi io, io che, che, che sono un retroprogrammatore atipico io potrei consigliare a molti di usare degli strumenti di cross development come eh, CC65 o Z88DK Z8, che sono dei, dei dev kit per scrivere codice C eh, su architetture Zilog 80 o MOS 6502 questo è per chi già conosce il C e vuole produrre un programma per quelle architetture ma altrimenti sicuramente partire dal basic per scoprire la macchina e eh, sarà facile per chi ha un minimo di dimestichezza con la programmazione grazie, grazie Ah, ci sarebbe ancora forse molte molte altre cose da dire uh, su questo argomento, siamo qui ormai da più di un'ora a parlarne, uh, magari ce le riserviamo per un futuro incontro, chi lo sa. Uh, per stasera io ringrazierei innanzitutto i nostri ospiti e ringrazio il pubblico che ci ha guardato in diretta e ringrazio il pubblico del futuro che ci guarderà in differita. Un saluto dal passato. Eh, ragazzi, la parola a voi per salutare, prima Francesco. Allora, grazie de, insomma, di questa intervista, è stato molto piacevole, e insomma, magari ci sarà un'altra occasione. Un saluto a tutti. Fabrizio, grazie per questa opportunità, eh, eh, spero che voi po potrete seguirci nei, nei, nostri, nei nostri progetti magari metteremo anche dei link uh, dei, dei, dei nostri progetti che potrebbero anche coinvolgervi in qualche modo e vi, vi ringrazio per averci, per averci seguito ciao, a presto grazie a tutti, eh, buona serata, e arrivederci alla prossima